Eccoci qua, dopo il ponte che è sopravvissuto, eh, a riprendere a continuare a parlare no, dei requisiti entrando un pochino più eh, nel dettaglio no, di, di, di come si strutturano no, questi tipi di requisiti di cui abbiamo parlato. Abbiamo parlato a livello generale, abbiamo parlato la settimana scorsa cercando di distinguere le varie tipologie di requisiti che si vengono a definire, quali identificando che c'è un sottoinsieme di questi requisiti che sono più legati al agli utenti del sistema, quindi che gli utenti del sistema intesi come clienti essenzialmente devono riuscire a comprendere e condividere, perché è ciò che in qualche modo aiuta a descrivere, a cristallizzare quello che è la richiesta dell'utente. Eh, rispetto a dei requisiti che invece sono più di tipo tecnologico che sono più rivolti verso gli sviluppatori del sistema quindi chi dovrà sviluppare, chi dovrà fare il testing chi dovrà fare le verifiche avranno bisogno di un livello di dettaglio maggiore e anche di un linguaggio in qualche modo più specializzato passando via via dal livello utente, dal livello sistema dal livello eh, diciamo così dettagliato delle specifiche del software quindi abbiamo eh, accennato a questo e abbiamo iniziato a dividere i requisiti in queste tre grandi categorie due più una diciamo così perché la categoria del dominio dicevamo che è spesso un insieme di quella non funzionale no? requisiti funzionali e requisiti non funzionali ricordo solo le definizioni prima di passare oltre il requisito funzionale è una richiesta di una attività di un'azione che il sistema deve poter svolgere Oppure, diciamo, eh, visto che la maggior parte delle attività che il sistema svolge sono attività in, eh, che richiedono l'interazione con un utente, un requisito funzionale descrive una delle funzionalità che il sistema permette ai propri utenti di poter svolgere. Il sistema non si inserisce gli ordini da solo, ci vuole qualcuno che li inserisca, però il requisito funzionale è che il sistema permetta l'inserimento dell'ordine. Funzione, quindi un'attività che, che, che può essere compiuta no? grazie al fatto che il sistema la implementa eh, e, e, può, e porta a un risultato eh, concreto. Nella definire come si comporta il sistema ovviamente dovrò da definire quali sono i dati che l'utente dovrà immettere, quali sono i risultati che questa emissione porta e così via. Hm? i requisiti funzionali sono, dicevamo la volta scorsa, modulari, nel senso che un sistema che fa 100 funzioni diverse fa 100 funzioni diverse potrei sempre aggiungere la 101esima così come potrei decidere che la 98esima non mi serve più quindi si tratta di avere, diciamo così una sorta di lungo catalogo di funzioni che il sistema può svolgere e queste funzioni, non totalmente ma le possiamo almeno a livello concettuale vedere come funzioni separate questo è implementato, quell'altro no, quell'altro sì, quell'altro no, è così. Mentre invece i seguiti non funzionali sono le, eh, gli attributi, dicevamo, le qualità, diciamo anche i vincoli con cui non aggiungono cose in più che il sistema deve fare, ma sono dei vincoli che descrivono, impongono, no? dei restringimenti, dei vincoli, delle limitazioni, degli obiettivi, alle modalità con cui il sistema implementa i requisiti funzionali. Quindi il requisito funzionale dice che devi poter inserire l'ordine e finisce lì, non ti dice come. Il requisito non funzionale dice sì, devi farlo però magari in meno di sette schermate. Devi farlo controllando tutte le, tutte le possibili errori di missione. Devi farlo eh, garantendo di, poterlo, di, di poter modificare l'interfaccia in cinque lingue diverse. Devi farlo garantendo che sia accessibile anche da smartphone. Devi farlo garantendo che il tempo di risposta sia inferiore a 20 a 200 millisecondi, sarebbe realistico. E così via. Quindi do una serie di vincoli in più no, che rendono tanto felice la, la vita di chi deve sviluppare quel benedetto requisito funzionale. Normalmente requisito non funzionale non specifico funzione per funzione. Non dico Quasi mai quella funzione fa in quel modo in due lingue, e quell'altra funzione fa in tre lingue. I no? requisiti non funzionali sono quasi, se quasi sempre, no? si applicano all'intero sistema. Poi uno può voler dire magari che la parte pubblica del sistema deve avere una cura diversa, ad esempio, per quanto riguarda, non so, appunto, le lingue l'internazionalizzazione rispetto magari alla parte privata, il back-end in cui devono lavorarci un numero minore di persone. No? Quindi magari a livello di macro settori o macro funzioni sì, i requisiti non funzionali potranno essere diversi però tendenzialmente no, eh, sono, sono, si applicano all'intero sito e quindi in qualche modo sono pervasivi, ogni riga di codice che scriviamo eh, ha lì dietro la spada di Damocle e dei, dei requisiti non funzionali che potrebbero essere eh, non soddisfatti perché quella singola riga di codice che fa tutt'altro eh, diciamo eh, viola uno dei vincoli che ci siamo dati, uno degli obiettivi che ci siamo dati e poi abbiamo detto che una, alcuni dei requisiti non funzionali possono non essere semplicemente diciamo conseguenza della cattiveria di chi ci ha richiesto il sistema e quindi definiti all'interno dei non funzionali, ma possono essere intrinseci nel, nell'uso che si farà del sistema. Cioè, se il sistema deve gestire, faccio gli esempi diversi da quella settimana prossima, penso, il nuovo processo digitale, si parla tanto della digitalizzazione della giustizia, e lì ci sono delle leggi, delle norme, delle procedure ben precise da seguire, non le decido io, ma ne devo, anche se non le ho decise io, quindi non le scrivo io nel mio documento, devo sapere che ci sono e il sistema informativo le deve seguire. Quindi in questo caso parliamo di requisiti di dominio. Queste sono queste tre grosse categorie. E Abbiamo anche detto che noi, diciamo, all'interno di questo corso tenderemo a concentrarci maggiormente su quelli di tipo funzionale. Che, eh, sono più legati appunto all'uso che si fa del sistema informativo mentre quelli non funzionali sono forse più legati all'efficienza, all'efficacia dell'utilizzo della tecnologia nel sistema informativo nel di, di, i requisiti relativi alla scalabilità, ai tempi di risposta alla compatibilità delle interfacce sono più di livello sistema che non di livello utente, no? sono più di livello implementativo ok um, Ovviamente, come tutte così, eh, le informazioni, come tutte le documentazioni, c'è sempre il rischio che noi descriviamo qualche cosa che non sia sufficientemente preciso, che non sia sufficientemente coerente e che quindi il rischio peggiore, no? uno dei rischi primari in una documentazione dei requisiti, è che, siano, che venga un determinato requisito venga interpretato in modi diversi da persone diverse. Allora questa ambiguità qui si verifica soprattutto all'inizio, può portare poi a problemi, e problemi significa poi costi, perché devi rifare delle cose, devi perdere tempo a litigare, a discutere, eh, problemi poi più avanti nella fase di testing e di accettazione. Per cui può valere la pena eh, provare a definire insieme come dovrebbero essere fatti dei buoni requisiti. Ehm... Mm? Um, questi sono alcuni, sono otto attributi diversi, che dovremmo poter riconoscere all'interno della descrizione di un insieme di requisiti per un sistema. Allora, guarda, qualcuno mi manda una mail con un allegato, ah, questi sono i requisiti per il nuovo sistema che dovremmo costruire. Li leggiamo e come facciamo a dire se sono buoni o se non sono buoni, se abbiamo fatto un buon lavoro oppure no. Allora, possiamo valutarli secondo questa serie di criteri. Proviamo a commentarli uno a uno. Il primo criterio, è ovviamente, è la correttezza. Un requisito è corretto quando prescrive, richiede che il sistema svolga una cosa che il sistema effettivamente deve fare. Non ti chiede una cosa quando in realtà il sistema dovrebbe farne una diversa. È quasi banale, quasi ovvio. Ciò che non è ovvio è il capire, l'essere sicuro di qualsiasi ciò che il sistema veramente dovrebbe fare, perché lo scopo ultimo del requisiti proprio è proprio questo. Um, in realtà questo, se vogliamo, è la premessa davanti a tutto, che ci permette di poter dire, guarda, questo requisito in qualche modo descrive che cosa il sistema dovrà fare. Quando io, il cliente, il committente, va a leggere quel requisito, Prova a immaginarsi come quel requisito verrà applicato nel mondo, nel dominio che gli compete, nel suo lavoro, nell'interno della sua azienda, all'interno del suo sistema, e dirà, sì, ma in realtà questo non, non è esattamente ciò che mi serve, perché il mio sistema vorrà qualcosa di diverso. Allora, questo elemento della correttezza è, è, è quello sul quale si gioca la maggior parte dell'ambiguità. Quello vuol dire corretto, vuol dire che ciò che c'è scritto, ciò che ho scritto io nel requisito, Scritto a parole, oppure scritto nel nell'activity diagram, o scritto nel class diagram attraverso i formalismi, descrive una situazione. Allora, tornando agli esempi dei class diagram che facevamo nelle settimane precedenti, no? il gioco sulle molteplicità, questa molteplicità 1-1-1 uno, uno, uno molti. Allora, eh, magari riesco a fare un progetto corretto dagli altri punti di vista in modi diversi, ma. Una delle soluzioni potrebbe essere un sistema funzionante, un'altra soluzione potrebbe essere un sistema funzionante, ma che non ha eh, corrispondenza col mondo reale, o che fa una cosa in modo diverso rispetto a quanto si può fare nel mondo reale. Pur rispettando magari tutte le regole, è un modello delle classi mh, perfetto, ma uno descrive una situazione reale, ciò che vogliamo che il sistema faccia, l'altro invece descrive una situazione che è diversa. Perché? Perché chi l'ha modellata non ha capito esattamente quale fosse la situazione. Uno descrive la situazione in cui, dopidaggine, uno studente può seguire un corso solo alla volta, l'altro invece è una situazione in cui uno studente può seguire più di un corso in parallelo. Giocato magari su una piccola molteplicità. Allora, uno può ipotizzare dei mondi in cui sia l'uno sia giusto oppure un altro mondo in cui l'altro sia giusto. Ma quale dei due modelli è giusto nel mondo reale in cui questo sistema dovrà andare a lavorare? Questa è, eh, è la domanda che dobbiamo farci. Ciò che abbiamo modellato è un sistema informativo che fa ciò che serve in questo contesto oppure fa delle cose che potrebbero essere giuste ma non sono esattamente quelle che ci servivano. Poi non sempre siamo così bravi da accorgersi che un requisito non è corretto nel momento in cui lo leggiamo o nel momento in cui lo scriviamo. Spesso ce ne accorgiamo tardi, troppo tardi. Quando poi il sistema è finito o parti di sistema sono finite e ci accorgiamo che quando gli utenti provano a usarlo dicono ma qui mi manca un pezzo, scusa, come faccio ad aggiungere un secondo corso? Allora si casca dalle nuvole, come? Un secondo corso? Perché? Non era previsto. E allora vai a capire, dopo ti accorgi che un certo requisito era stato sottovalutato oppure non, non verificato in modo corretto, in modo completo. Allora la cosa utile, se riusciamo, a livello documento di documento dei requisiti è garantire una certa tracciabilità. Cioè il sistema fa certe cose perché il requisito 17 diceva così. Il fatto che il sistema non permetta inserimento del secondo corso, è perché chi l'ha implementato si è dimenticato o perché la richiesta iniziale effettivamente diceva che non era possibile o che non era previsto perché ovviamente le cose cambiano, perché se era previsto e io non l'ho fatto, è colpa mia se non era previsto è colpa della fase di analisi ma che comunque, del documento di analisi ma che comunque il committente ha firmato ha detto sì, mi va bene così, non aveva capito neppure lui quindi la colpa, ben che vada è di tutti e due o se riesco la, la carico anche un pochino di più sul cliente, che non su di me. Eh? E quindi in qualche modo riuscire nel processo di sviluppo, bisognerebbe sempre riuscire a tenere traccia del perché certe scelte vengono fatte. Vengono fatte perché c'è una richiesta a monte e io mi aggancio a quella richiesta e quindi implemento il sistema in un certo modo. L'altra qualità che deve avere un requisito è quella di non essere ambiguo cioè ogni requisito dovrebbe avere una sola interpretazione dobbiamo evitare il più possibile appunto che committente e esecutore leggendo la stessa frase o guardando lo stesso diagramma capiscano cose diverse allora sicuramente aiuta essere molto rigidi con il linguaggio, usare correttamente i termini quando è possibile usare delle rappresentazioni formali no, tipo i diagrammi UML che usiamo noi rispetto, quindi preferire la presentazione formale rispetto a quelle verbali a parole dove c'è più ambiguità insita e così via quindi questa è l'altra grossa attenzione no? che usare coerentemente il lessico se abbiamo chiamato una cosa in un certo modo continuiamo a chiamarla non c'è problema non deve essere necessariamente una prosa facile da leggere o comoda da leggere perché ah, usiamo i sinonimi che così scorre meglio no? il fatto che scorra meglio non è tra le qualità tra le qualità che deve avere un requisito, il fatto che sia invece meno, non ambiguo, eh, e quindi quando, quando possibile, ogni volta che sia possibile, cercare di usare uno schema, un diagramma, o rappresentazioni comunque schematiche molto precise. Completo insieme dei requisiti che specifichiamo dal documento dei requisiti che scriviamo in modo che eh, non ci sia nulla che il sistema in realtà deve fare e noi ci siamo dimenticati di specificare o abbiamo dato per scontato o non abbiamo dettagliato opportunamente okay. quindi è un po' diverso rispetto alla correttezza un requisito che non è corretto Dice una cosa che il sistema deve fare, ma in realtà questa cosa è sbagliata no? perché non è aderente ai requisiti del, del, del, del committente. Un requisito, un insieme di requisiti non è completo quando ci sono dei punti non detti, quando ci sono delle funzionalità che il sistema deve coprire che invece non sono scritte. Spesso per dimenticanza, perché dire, vabbè, da qui in avanti è scontato, è ovvio, ma in realtà non è mai ovvio. No? Questo la completezza è relativamente facile da raggiungere sugli aspetti funzionali positivi, cioè le cose che il sistema deve fare nei casi normali. Magari per richiamare alla mente un esempio più facile, pensiamo all'esempio di Twitter che avevamo no, affrontato durante l'inizio del corso. Che cosa deve poter fare un utente? Che cosa deve poter fare il sistemista che gestisce il sistema? E lì è anche relativamente facile capire se ci mancano delle funzionalità cioè se non le abbiamo descritte più complesso è capire se mancano delle funzionalità nei casi particolari nel caso di errore cosa succede se un utente inserisce un tweet troppo lungo oppure lo cerca di inserirlo vuoto senza scrivere nulla oppure cerca di inserirne due identici oppure lo inserisce a metà poi chiude il browser e si dimentica cosa succede in tutti questi casi cioè, cosa succede? Non nel caso principale, ma nei vari casi collaterali, nei vari percorsi alternativi che possono andare un pochino storti, detto così in modo informale. Allora, questo fa parte della completezza. Cioè Io ho descritto in modo completo tutto ciò che deve succedere in, quella, in quel caso, oppure ti ho descritto il caso normale, il caso facile, il caso principale e il resto mi sono dimenticato di specificarlo. Allora magari non l'ho specificato perché non mi interessa, qualunque cosa succeda mi va bene, lascerò a chi implementa il sistema di scegliere come piace a lui. Mm? Però è sempre un po' brutto lasciare che qualcun altro dopo faccia un po' come vuole. Io magari si tengo che, che la mia applicazione, il mio sistema abbia la sua coerenza interna, quindi certe cose vengono fatte secondo una loro logica, secondo una loro filosofia, che è sempre la stessa che voglio imporre io, che lo progetto. Quindi è importante che sia completa non solamente la descrizione delle funzionalità normali, positive, che, da, che, va, che danno buon esito, ma anche e soprattutto le funzionalità che non danno buon esito sugli input non corretti e così di questo genere. Eh eh, se vogliamo una corollaria della completezza, è eh, tutte le volte che do un numero, devo specificare l'unità di misura, in cui la esprimo poi si sprecano ovviamente gli aneddoti sui, sui razzi, sulle sonde spaziali che sono crollate perché ci sono stati degli errori, parti di software che lavoravano con unità metriche decimali, metriche del sistema internazionale e parti di software che lavoravano con unità imperiali, quindi piedi, miglia e cose di questo genere e, e questo non era stato specificato a dovere per cui i vari implementatori, quelli che lavoravano in UK, pensavano al sistema imperiale, quelli che lavoravano nel resto del mondo essenzialmente pensavano al sistema metrico quando hanno messo insieme il software si sono scambiati un dato nel non è un'altra sbagliata questo fa parte di un dettaglio che tutti davano per scontato è ovvio che sia così, è ovvio che sia così ma semplicemente non era ovvio per niente alla macchina nulla è ovvio coerenza, coerenza interna questa interna significa che io non devo poter a pagina 5 leggere una cosa e a pagina 75 leggere il contrario. È vero che due requisiti in conflitto, se ho due requisiti in conflitto, probabilmente uno dei due non sarà corretto riguardo la correttezza di cui abbiamo parlato prima. Vuol dire che se dicono cose diverse, almeno uno dei due dirà qualche cosa di sbagliato che non corrisponde al mondo reale, alla, alla, alla reale implementazione del sistema, così come la vorremmo. Può darsi che però, eh, se io ho anche due requisiti che sono in conflitto, siano entrambi sbagliati, perché quello giusto non l'ho ancora scritto, no? quindi non, non, è, non è una forma diversa di correttezza. Eh, questo non è, non è semplice da, da verificare, perché magari i requisiti sono documenti molto lunghi, bisogna essere sicuri. No, che, che non ci sono due parti del documento che dicono cose che sono contrastanti, perché cosa succede se i requisiti cosa... dicono due cose contrastanti in parti diverse? Che Tizio quando verifica, quando fa lo sviluppo legge pagina 5, Caio quando fa l'implementazione, quando fa il testing legge pagina 75, e non, ovviamente il test fallisce e non si capisce perché, e ciascuno dei due pensa di aver ragione, semplicemente hanno letto pezzi diversi che forse descrivevano la stessa cosa, ma in modi diversi. No, ma in modi incompatibili. quindi evitiamo il più possibile di ripeterci ogni cosa la descriviamo in un punto solo no? più è schematico e organizzato il documento più è improbabile che io mi riferisca alla stessa funzionalità del sistema in due parti diverse del documento quindi questo l'ho controbatto molto con la struttura del documento e mantenere una coerenza lungo tutto il ciclo di descrizione di questi requisiti c'è un esempio molto semplice, noi abbiamo visto le, le, il class diagram in cui ogni classe definisce quali sono gli attributi ok, quindi ho magari il mio cliente, nome, cognome, indirizzo, data di nascita eccetera eccetera poi ho il grafico che fa le bozze dell'interfaccia grafica e le inserisce anche nella parte sul, sull'interazione sull no? del documento di requisiti e per la persona mette magari un campo unico nome e cognome anziché tenere il nome separato da cognome, mette un campo di testo unico. Allora, è una finezza, è un dettaglio, però è una piccola incoerenza interna. Nel database ho due campi separati, nell'interfaccia ne ho uno solo, arriverà a un certo punto il signore che sta scrivendo il codice per implementare quell'interfaccia e ha una stringa. Poi arriva l'altro che ha, fa il codice per l'interfacciamento del database e ha un metodo che richiede invece due stringhe. A quel punto, quando cerchi di mettere insieme queste due parti, ti accorgi che c'è qualcosa che non va. E non è che poi a un certo punto prendi una stringa e dire Beh, adesso come divido il nome dal cognome? Non c'è modo sicuro, certo, affidabile di dividere il nome dal cognome una volta che li hai letti insieme. Il contrario sarebbe più facile, se mi hai dati separati, io li metto insieme, e non ci penso più. E, e quindi... Anche a distanza, dicevo, non a caso da pagina 5 a pagina 75, perché magari il, il modello concettuale è con ciò che descrivo all'inizio e i dettagli dell'interfaccia grafica è l'ultima cosa a cui penso. Però ogni volta che traccio un segno no, relativo all'interfaccia grafica, devo, questo segno deve essere coerente con tutto ciò che veniva prima. Quindi questa è una no, delle cose a cui teniamo di più, nel senso che come vi dicevamo, ho detto più volte. Diciamo così in fase di esame, anche durante gli esercizi, ci sono tanti modi possibili di modellare, tanti modi possibili di progettare. L'importante è che poi siate coerenti. Se fai una scelta in un certo punto, non puoi farla diversa in un punto diverso. No? Se c'è un dato da una parte, dall'altra parte non può essere mancante, e viceversa. Okay? Quindi è, eh, la coerenza è importante quanto la correttezza. Eh, poi questi sono tutti ovviamente attributi a tendere. No? in cui cerchiamo il più possibile di essere completi, di essere corretti, di essere coerenti eccetera eccetera anche se sappiamo già che dal punto di vista matematico la completezza e la coerenza sono uno contrario dell'altro. Cioè, nel senso che proprio vabbè, poi Godelin e Compagnia Bella hanno proprio dimostrato dal punto di vista matematico che qualunque sistema di rappresentazione, quindi qualunque linguaggio sufficientemente complesso da essere completo, quindi da permetterti di descrivere qualunque cosa, è necessariamente incoerente. E qualunque sistema invece di rappresentazione, quindi qualunque linguaggio che sia coerente, quindi non ti permetta di scrivere delle cose contraddittorie, è necessariamente incompleto, cioè è troppo povero per poter descrivere le qualità del mondo che ci interessano. Allora, questo ha messo, questo teorema qua ha messo la pietra tombale sull'illuminismo no? in cui pensavano che tutto potesse essere formalizzato in modo logico ci ha lasciato per fortuna con molto più lavoro da fare dal punto di vista progettuale ma eh, dice che noi possiamo spingere per avere un sistema completo e coerente il più possibile ma qualcosa sfuggerà di scuro vabbè, poi scendiamo su quelle più pro prosaiche cioè, io ho dei requisiti non sono tutti uguali Alcuni sono più importanti, altri saranno meno importanti. Alcuni sono più urgenti, altri saranno meno urgenti. Nel nostro Twitter la cosa più importante sarà poter scrivere del testo, sarà poter citare le altre persone, magari sarà poter aggiungere le immagini, magari aggiungere il video, sì, è importante ma meno di poter aggiungere l'immagine. immagini, ipotizzo. Eh, quindi è importante che noi esplicitiamo quello che è per noi il rank no? l'ordinamento dei vari requisiti immaginiamo di avere mille requisiti se noi abbiamo il tempo o i soldi per implementarne solo 200 quali di quei mille saranno? come li scelgo? Quali sono i requisiti del sistema che verranno implementati nella prima versione del sistema che verrà pubblicata a gennaio 2017 e quali invece nella seconda versione che sarà a giugno 2017? Quali metto prima, quali metto dopo? <ride> quali sono quelli che mi danno il maggior vantaggio di presa sull'utenza, di marketing, eccetera, della prima versione del mio prodotto? Faccio un primo prodotto che abbia dentro tante funzionalità poco interessanti, inutili o ci metto dentro magari poche cose che sono quelle più innovative, più specifiche, e poi le altre le aggiungerò in seguito. Allora, così come pianifico un qualunque processo, una qualunque attività, per fasi, delle scadenze, dei tempi, delle, delle responsabilità e così via, anche un processo di sviluppo di un sistema informativo segue la stessa vita. Non è mai, un, non conviene mai far sì che un sistema informativo venga rilasciato in un unico blocco. Quando è tutto finito, lo consegniamo non è realistico, A parte non sarà mai tutto finito e quando lo sarà, sarà troppo tardi comunque rispetto magari a un'esigenza che ho oggi allora mentre progetto le funzionalità del sistema io devo sempre tenere a mente quali funzionalità le voglio prima quali devono essere più urgenti, e quale invece le voglio in un secondo momento perché le voglio in un secondo momento? perché magari non sono essenziali, non sono critiche è bello averle ma anche se ce le avessi in un secondo momento non impedirebbe il funzionamento del sistema quindi ci sono magari delle funzioni in più allora un modo semplice per poter gestire questo è nel momento in cui scrivo i vari requisiti a ciascuno di questi devo associare una importanza adesso parlo in generale di rank, un ordinamento no? e quindi posso leggere questi requisiti in ordine partendo dai più importanti e arrivando ai meno importanti a un certo punto mi fermo mi fermo quando ho finito il tempo, quando ho finito le risorse. Questo è un, diventa anche uno strumento molto utile per fare gestione del cambiamento, change management. Cioè immaginate che come sempre abbiamo fatto una pianificazione, abbiamo detto che a gennaio deve uscire la versione 1 con questi requisiti e a dicembre ci accorgiamo che siamo in ritardo. Allora, ci accordiamo in qualche modo, modifichiamo la pianificazione o ritardiamo la data oppure togliamo qualche requisito faremo un sistema che fa meno cose ma manteniamo la data di consegna e negoziamo sul fatto che beh, queste tre cose scusami ma slittano alla versione successiva come succede sempre quali cose slittano? allora voi immaginate una riunione tra un committente e un esecutore in cui si discute del fatto che siamo in ritardo di un mese se c'è la serenità o la possibilità di discutere, ok, delle 20 cose che mancano, quali sono le tre che lasciamo fuori? No? Si esce probabilmente a pezzettini, nel cioè senso che si uccide, si scanna, eccetera, eccetera, senza poter ragionare nel merito, sono cose che tutte da contratto non state scritte e in quel momento, un momento di, di tensione, tutto sommato... Uh, si, si deve cercare di depennare da quella lista alcune delle funzionalità che erano già state concordate, e tutti avevano detto che erano importanti per la prima versione, infatti le abbiamo messe nella prima release. Se invece noi queste caratteristiche le avessimo, già, or, le avessimo già dato un peso, che non è solamente questa nella prima lista, questa nella seconda, questa nella terza, ma un peso più granulare, eh? andando a dettagliare questo è urgente importante, critica, importante per il marketing importante per l'utente, importante per la sicurezza quello che volete a quel punto uno va semplicemente a vedere la lista dei requisiti ordinati e naturalmente se devono morire ne due o i tre saranno gli ultimi due o tre della lista in ordine, quindi non devi chiaramente andare a se... che mai piacere, fa sempre male ma vai a negoziare sui tempi, vai a negoziare su, sulle quantità dei requisiti che perdi ma non su quali perché se no rischiano poi di nascere degli appetiti molto strani del tipo va bene, allora non fare questo, ma fammene un altro di quelli là che riusciamo a inserire dentro come tampone e vengono fuori degli acrotti mastuosi. Quindi, il livello minimo sono requisiti è capire se questi sono obbligatori o opzionali, oppure se devono essere obbligatori a patto che si verifichino certe condizioni. Ma poi più andiamo nel dettaglio, nel riuscire a pesare l'importanza. Di questi requisiti in fase iniziale di progettazione, più sarà facile poi gestire il sistema. Nel caso fortunato in cui magari abbiamo del tempo da vendere, riusciamo in anticipo rispetto al previsto, sappiamo già cosa fare. Perché sappiamo già quali sono i requisiti che pensavamo di non riuscire a implementare, ma in realtà abbiamo più tempo, quindi riusciamo a tirarli dentro, senza doverci trovare 10 persone per decidere quali fare. Ehm, ovviamente ci sarà un sottoinsieme minimo. Di requisiti che se non è presente, quelli che sono chiamati essenziali, che se non è presente impedisce il lancio del progetto. Se non c'è quello non si può partire punto. Non si può pensare di togliere qualche cosa. Quindi un core minimo ci deve essere sempre. No? Il, a volte lo chiamano MVP, minimum viable product, il prodotto minimo che sia ancora valido, che sia ancora, che sia ancora eh, utilizzabile, che sia già utilizzabile, un insieme minimo di funzionalità per rendere il prodotto, il prodotto utilizzabile. Tutto il resto, in qualche modo sacrificabile, fa parte della pianificazione. Um, verificabilità di un requisito. Significa che quando io richiedo una cosa, devo essere sicuro di, di essere in grado, di, che potrò essere in grado in futuro, di dichiarare se quel requisito è stato verificato oppure no. Okay, se io dicessi che eh, ad esempio il sistema deve essere veloce, non ho detto niente. Questo requisito non è verificabile. Sulla base di che cosa verifico se è veloce? Innanzitutto non ho un riferimento assoluto. Veloce, per me è veloce perché per te è lento. Mm, è ambiguo di sicuro. Ma poi veloce a far cosa? Immaginiamo allora, mettiamoci d'accordo su un tempo... Eh, veloce minore di 500 millisecondi mezzo secondo ma mezzo secondo per fare cosa? per creare un nuovo utente? per fare una ricerca magari le funzioni di ricerca sono più lente rispetto a quelle di inserimento perché devono andare a vedere più dati quindi devo essere sicuro che ci sia un procedimento chiaro, condiviso, non ambiguo che mi permette di verificare se il determinato requisito è soddisfatto oppure no Il requisito non funzionale, ad esempio, il sistema deve essere in più lingue. Io non voglio dire niente. In quante lingue. Oppure il sistema deve essere, diciamo così, gradito facilmente utilizzabile da parte di tutti gli utenti. Diciamo in modo diverso. Tutti gli utenti devono esprimere un parere favorevole sull'utilizzo del sistema. Oppure, tutti gli utenti, devono, nell'utilizzare il sistema, devono, fare, devono avere un tasso di errore minore del 5% cioè metto il sistema nuovo se è un sistema che, che è facile da usare gli utenti non sbaglieranno allora lo posso andare a misurare quindi questo in teoria sarebbe verificabile io potrei andare a prendere il sistema lo metto in funzione vado a osservare tutti gli utenti cosa fanno vado a vedere quante volte sbagliano e poi vedo se questo numero è maggiore o minore del 5% oppure chiedo agli utenti se il sistema lo trova intuitivo, facile da usare eccetera e vado a fare le statistiche sulle risposte che mi danno però questo è un dato che potrò avere solo tre mesi dopo che il sistema è andato in produzione. E mi costa tantissimo ottenerlo. Perché devo andare a monitorare, ho detto tutti gli utenti, se ho scritto tutti vuol dire tutti, non vuol dire tre. No? Per cui sarebbe un requisito, se vogliamo anche importante, ma la sua verificabilità sarebbe estremamente costosa e complessa. Allora non è un buon requisito io vorrei che il requisito fosse verificabile attraverso un processo anche efficace dal punto di vista dei costi che non mi costa di più verificare il requisito che non dire vabbè, diciamo che è soddisfatto mettiamoci d'accordo così quindi è inutile essere troppo preciso, non, non precisi, scusate richiedere troppo delle verifiche troppo pesanti delle verifiche troppo invasive perché poi tanto non le faremo Ma pensate anche quando fate un controllo qualità di, un, di un qualunque processo meccanico, di produzione di pezzi, tu non fai il controllo qualità su ogni singolo pezzo, lo fai campione, no? ad esempio. Quindi definisci una modalità di verifica che non ti costi più dell'automazione del processo, no? dei guadagni che ottieni con l'automazione del processo. Quindi sicuramente il requisito deve essere chiaro, non ambiguo per essere verificabile, ma poi deve esserci anche un'efficacia, un, un modo efficace di poter essere verificato. Eh, senza spendere troppi costi, senza appunto, andare a ritardare troppo l'inserimento del sistema perché ci sono verifiche che sono eh, diciamo, esageratamente onerosi. E poi se fossimo bravi a scrivere tutto giusto la prima volta potremmo farci un applauso, ma in realtà non è mai così quindi quando io analizzo un sistema la prima volta vengo giù, diciamo, arrivo con, produco un elenco di requisiti descritti in un certo modo al meglio che posso ma inevitabilmente man mano che il tempo passa mi accorgerò che ciò che avevo scritto prima non è completo non è corretto, ci sono delle incoerenze ci sono degli errori, delle dimenticanze ma per forza okay? e allora che cosa faccio? rimango bloccato con un documento dei requisiti che a un certo punto davanti mi accorgo che è sbagliato e realizzo il sistema nonostante tutto così come era scritto cioè sbagliato? No, devo darmi la possibilità di andare a modificare questi requisiti e che non vuol dire che li posso fare male la prima volta perché tanto poi li posso modificare dopo perché ogni modifica del requisito significa tornare indietro nel processo produttivo e andare a rifare delle parti, quindi sono dei costi in più non tanto sulla modifica del documento quanto sulla modifica delle parti che sono state già implementate, già progettate sulla base di quella specifica. Però devo avere la possibilità di modificare questi requisiti. Allora, noi dicevamo prima, nel nostro ipotetico modello, io ho un committente e un esecutore, il committente eh, a un certo punto firma il documento dei requisiti dicendo sì, questo è il documento, questo è il sistema informativo che io voglio. Quella firma in qualche modo valore contrattuale definisce qual è il prodotto che deve essere consegnato poi il sistema non è mai black box del tipo tra in mezzo ti arriva il prodotto finito ma ci sono sempre dei stati di avanzamento lavori in mezzo, delle comunicazioni per cui sia l'esecutore può accorgersi che qualcosa non va, sia il committente può accorgersi che qualcosa non va, magari durante i test intermedi oppure durante, diciamo così, gli scambi di informazioni successivi a quel punto deve esserci un processo definito attraverso cui il committente e l'esecutore si accordano su una variazione dei requisiti che può essere una variazione a costo zero il costo zero non esiste okay, nel mondo reale, quindi quando diciamo una variazione che non cambia il costo del sistema, significa che quel costo lì se lo accolla l'esecutore per quella modifica il committente non deve pagare di più, perché in qualche modo si riconosce che magari era una mancanza effettiva non ce l'ho pensato prima eh peggio per tu l'analista te lo sei scelto tu, ha fatto un brutto lavoro, eh, adesso paghi tu le conseguenze no, del, del datore. Oppure può essere una modifica che ha anche poi degli impatti sulla pianificazione, economica oppure temporale, cioè, allora se dobbiamo fare questo, sì è vero, è necessario modificarlo così, ma allora vuol dire che le scadenze che si è andate non sono più risquenze, le rinegoziamo, eccetera, eccetera. Quindi queste modifiche possono avere impatti no, anche abbastanza eh, forti. Ma al di là dell'aspetto contrattuale, è importante che queste modifiche rimangano tracciate. Cioè non è che cancello una riga col bianchetto e ne scrivo un'altra cosa sopra. Devo sempre, in ogni momento, sapere cosa ho modificato. E se io modifico una certa cosa, un certo requisito di pagina 9, quali parti del sistema ad oggi sono già state progettate o sono già state implementate facendo riferimento a ciò che c'era scritto prima in pagina 9? Chi devo informare del fatto che questa cosa è cambiata? e che quindi dovranno verificare che ciò che avevano implementato, progettato finora, non debba essere cambiato, oppure invece non vada già bene così, oppure invece deve essere rifatto da zero. Devo avere una buona tracciabilità di queste varie versioni dei requisiti, non posso semplicemente dire, guarda qui c'è un documento di 100 pagine requisiti, l'abbiamo fatto delle modifiche, qui c'è un nuovo documento a 106 pagine, non più 100, c'è il reggiatore delle cose, butta via quello vecchio segui quello nuovo allora cosa vuol dire? vuol dire che devo perdere due giorni a fare una lettura in parallelo per capire cosa è cambiato no devo avere il documento stesso deve avere in sé le informazioni su che cosa è cambiato e perché in modo da poter provvedere nello stesso tempo io devo poter avere la versione finale di cosa è cambiato e le motivazioni e i punti di, di variazione ci sono addirittura degli strumenti appositi per fare questa cosa qua ci sono i documenti di cui puoi andare a vedere le varie versioni che evidenziano le, le, le, le differenze e cose del genere di no? ingegneri del software che sono pensati proprio per, per, per gestire questo, questo processo di, di revisione dei requisiti quindi devo poter cambiare qualche cosa devo poter capire quali parti del sistema informativo sono influenzate da questa variazione allora solo così posso gestire un processo quanto, quanto costa cambiare questo? questa riga? Non lo so se non ho un legame, una tracciabilità tra il singolo requisito e il codice implementato e le ore uomo che ci ho messo. Okay? Eh, poi su questo gioco del, del, della modificabilità dei requisiti si giocano molto le varie modalità di sviluppo, diciamo così, più moderne, più agili, no? più, eh, più basate su sul vedere l'evoluzione dei requisiti del sistema come una proprietà normale del sistema stesso piuttosto che un'eccezione. Eh, noi veniamo da tempi in cui l'analisi si faceva prima e dopo si faceva l'implementazione e quindi il, il documento requisito doveva essere il più solido possibile, il più completo possibile. E le modifiche inevitabili, ma dovevano essere mantenute al minimo, perché altrimenti erano... Sono così, indice di cattiva progettazione. Questo però richiede dei tempi comunque di analisi, progettazione e sviluppo abbastanza lunghi. Perché fino a quando non hai definito e accordato il documento dei requisiti e magari per, per definire alcuni dettagli devi fargli approfondimenti a parte, capire un attimo questo partner, come funziona, cosa devo fare con lui, ma sentiamo un attimo la ricerca di mercato che cosa dice su questi aspetti per capire se è meglio fare una cosa piuttosto che un'altra allora c'erano dei tempi che si allungavano. per ridurre i tempi di sviluppo ciò che si fa adesso si tende a iterare più volte su un progetto ogni volta modificando un pochino i requisiti dell'iterazione precedente quindi non pretendiamo oggi di decidere esattamente tutto ciò che farà il sistema informativo tra due anni decidiamo che cosa dovrà fare tra due mesi facciamo lo sviluppo di questi due mesi lo mandiamo in produzione facciamo qualcosa che funzioni e poi da lì vediamo magari il mese successivo, i due mesi successivi che cosa aggiungere quindi si pianifica man mano che si sviluppa con dei loop alcuni addirittura dicono, settimanali o mensili o due mesi o tre mesi insomma sono dei cicli di sviluppo più rapidi, più ristretti in cui ogni volta si ragiona quasi esclusivamente su che cosa fare nel ciclo successivo ecco questo vuol dire che però a un certo punto tu hai fatto delle decisioni nel primo, a volte li chiamano sprint questi periodi, nel primo sprint il fatto delle, hai fatto preso delle decisioni, che poi nel secondo dovrei rivedere completamente, perché magari non avevi pensato ancora a certi requisiti che il sistema doveva avere. E questo diventa, in questi processi di sviluppo diventa normale. No? E quindi è normale andare a magari reimplementare delle parti ogni volta per, per inseguire i requisiti nuovi che sono emessi nel frattempo. Però in questo caso cosa è successo? Che tu sei riuscito ad andare sul mercato con un prodotto dopo tre mesi, anziché dopo un anno e mezzo. E tu puoi cominciare a questo punto a tener conto delle reazioni che i tuoi utenti hanno sull'utilizzo del prodotto e quindi migliorare anche proprio i requisiti sulla base non solamente delle tue idee di quanto sei bravo tu a fare l'analisi, ma anche delle reazioni degli utenti. E quindi tutto, tutto il mondo essenzialmente del web e del mobile spesso lavora su questo cioè, genere partono con qualcosa che ha delle funzionalità minime poi man mano ne aggiungono e il modo con cui decidono quali aggiungere quando dipende sia ovviamente dalla loro pianificazione dalle loro idee dalla loro bravura ma anche da come gli utenti rispondono alle varie sollecitazioni quindi questo cioè, livello di modificabilità sicuramente c'è sempre ma può assumere nature molto diverse da un lato un'eccezione dall'altro invece è un modo normale di evolvere sia per il sistema che per i requisiti um, ho citato più volte il fatto che i requisiti devono essere in qualche modo o meno l'effetto dei requisiti debba essere tracciabile tracciabile nel senso che uh, devo poter capire una certa frase quando è stata inserita, da chi, perché e la conseguenza di quella frase dove la ritrovo nel codice quindi chi va a implementare una certa interfaccia, una certa videata una certa procedura, una certa diciamo così, implementazione del database sarebbe bene che nei commenti del codice mettesse proprio il riferimento al, al, al paragrafo, al numero di requisito che sta implementando in quel momento Adesso nel campo del software questo è desiderabile anche se non è semplice da fare, però in altri campi dell'ingegneria questo è un, è un vincolo. Se voi progettate ad esempio nell'industria aeronautica e aerospaziale, eh, i propri strumenti CAD no, che ti permettono di disegnare la vite, il bullone, il pezzo, dentro ti permettono, anzi ti obbligano no, a collegare quel pezzo del disegno con un pezzo del documento di specifica con un paragrafo numerato sono gli strumenti che fanno questo essenzialmente, no? che ti vincolano il progetto in modo da essere sicuri che ci sia sempre ci posso passare sempre dalla documentazione al progetto e dal progetto alla documentazione dei, dei, dei requisiti. Eh, beh ovviamente ciò che non deve esserci nei requisiti è il contrario di quello che abbiamo detto prima, quindi mancanze requisiti incompleti, contraddizioni ambiguità, fatti non corretti sai. Così, le proprietà, le qualità opposte a quelle che abbiamo visto eh, nel caso precedente. Allora queste chiaramente sono qualità, non c'è un tool che mi possa dire okay, di questi punti sono presenti o non sono presenti, perché implicano sempre un giudizio, il fatto che una persona valuti che un certo requisito sia incoerente o ambiguo, il fatto che una persona valuti che quella funzionalità non è adatta alla implementazione del sistema nel mondo reale e così via, quindi non sono automaticamente verificabili queste qualità, sono però un tipo di occhiali che ci dobbiamo mettere quando scriviamo e quando leggiamo i requisiti per andare alla caccia di questi piccoli problemi, piccoli o grandi problemi che, che siano, e cercando di evitare, cercando di, di minimizzarli il più possibile, um, ok. questo questo ragionamento valeva in generale per tutti i tipi di requisiti, funzionali e non funzionali. Alcuni degli aspetti erano più legati ai requisiti funzionali. No? Quando parlavamo magari di, di conflitti, su funzioni, requisiti chiesti, parti diverse, potrebbero essere no? vabbè, qui è inutile che ripeto la definizione che sono dei vincoli no? su, su come il sistema deve eh, realizzare funzioni e sono molto più critici perché se i requisiti non funzionali non sono soddisfatti il sistema è inutile inutilizzabile cioè se su 100 requisiti funzionali 3 non funzionano ho un sistema che comunque al 98% funziona al 97% funziona Basta che quei tre non siano proprio quelli essenziali, se è un sistema che fa tutto ma non permette agli utenti di registrarsi, e eh vabbè, vorrà dire che gli utenti non lo potranno usare, no? Però, normalmente, no? qualche cosa potrebbe, può non funzionare, dal punto di vista funzionale, qualche funzione può non essere perfetta, ma il sistema nel suo complesso va avanti. Se invece il sistema non è utilizzabile, che ne so, non è compatibile col browser che ha l'utente, l'utente non, non lo usa, punto. Può avere tutte le funzioni di questo mondo, ma se non riesco a usarlo, non riesco ad arrivarci, se è troppo lento, eccetera. E quindi, quali sono i tipi no, di requisiti non funzionali che di solito possiamo avere? Beh, sono, per i più facili, sono i requisiti di prodotto. Quindi, quali sono delle, qua, delle proprietà intrinseche nel prodotto? Velocità, affidabilità, eh, usabilità, cose di questo genere. O quelli più tecnici, anche più facili da verificare. Poi possono esistere requisiti organizzativi, cioè il fatto che, che ovviamente fanno parte dei requisiti non funzionali: e il fatto che quel sistema, quando andrà poi in funzione, richiederà che certi processi organizzativi vengano rivisti, che certi ruoli, che certe competenze del personale vengano riviste, vengano adattate e cose di questo genere richiederà un numero minimo di risorse di personale per poter svolgere le varie funzioni. Ecco, tutto questo non compete tanto alla parte tecnica del sistema informativo quanto all'organizzazione all'interno della quale quel sistema informativo verrà inserito. Ecco, anche queste cose qui ricadono sotto i requisiti non funzionali, sono dei vincoli. Per perché quel sistema funzioni servono almeno tre persone a tempo pieno per poterlo alimentare con i dati che servono se non ci sono queste persone il sistema non funziona perché non avrà mai i dati che gli servono punto perché per implementare quel sistema è necessario modificare la procedura degli ordini rispetto a quello che usavamo in passato se questa modifica non viene fatta quel sistema informativo non serve a niente perché sta modellando un processo diverso da quello che l'organizzazione si aspetta di gestire quindi in qualche modo sono dei requisiti sull'ambiente nel quale il sistema informativo si deve inserire che però sono bloccanti se non viene fatto quello lì rimane morto no? rimane un'implementazione ferma che nessuno usa e, vabbè, e poi ci sono tutti i requisiti esterni tra cui ricadono anche quelli di, di dominio cioè che vengono da enti esterni, norme di legge, cioè così norme tecniche, eh, requisiti sul tipo di processo di sviluppo, cose di questo genere, eh, qui leggo ad esempio i requisiti di interoperabilità, se, se devo gestire il pagamento con carta di credito dovrò capire e non lo decido io, come, le banche, come fare a interoperare quindi interfacciarmi con i sistemi informativi delle banche che mi garantiscono questo servizio magari va fatto in modo totalmente contorto con 12.000 passaggi mi complica la vita da morire ma è così, punto no? e però fa parte dei requisiti se quello non è implementato se non riesco a risolvere quel requisito se quello requisito non è soddisfatto vuol dire che non mi, non mi interfaccio con la banca e quindi non gestisco i pagamenti e allora non serve a niente no? quindi una serie di aspetti di questo genere questo è un tentativo di fare una tassonomia sui vari tipi di requisiti non funzionali di solito i requisiti di prodotto li possiamo vedere in queste quattro grosse categorie. Usabilità, cioè la facilità d'uso del sistema da parte degli utenti. Un prodotto facile da usare, facile da, da imparare, no? quindi dentro c'è l'apprendimento, c'è la formazione dentro la, la parte di usabilità, eh, che riduca la probabilità di errore da parte degli utenti che faciliti anche, se vogliamo, il, la, la migrazione del personale da un ruolo all'altro, cioè se il sistema diciamo, è ben congegnato, chi faceva gli ordini fino a ieri magari riesce a fare la parte di fatturazione, perché il sistema più o meno si comporta nello stesso modo, riconosce le, le funzioni e quindi diventa anche più facile, diciamo così, perché il sistema è facilmente utilizzabile, è molto usabile. No? Ehm, eh, diventa più facile anche poter disporre diversamente da persone e questa è una categoria l'efficienza è l'altra grossa categoria che specifica quali sono le risorse che il sistema, di cui il sistema ha bisogno risorse tecniche di cui il sistema ha bisogno per poter lavorare cioè quanto tempo quanto spazio spazio di disco quanta banda di rete uso per poter erogare i miei servizi se, devo un sistema, se voglio fare un clone di youtube dovrò avere quanti terabyte di disco e quanti gigabit al secondo di rete di banda da poter offrire ai miei utenti perché altrimenti non c'è niente il sistema se non ha sufficiente capienza di disco e di banda ad esempio, per poter erogare i contenuti e qual è il tempo di risposta e quindi per abbassare il tempo di risposta devo avere più risorse di calcolo per poter rispondere più velocemente non mi serve un computer sovraccarico ma magari ne avrò bisogno di 100, che si dividono il carico, cose di questo genere. Chiaramente i requisiti di efficienza sono quelli più facili da quantificare, sono dei limiti minimi e massimi di tempo o di spazio occupato. Dentro l'efficienza ci sta anche la scalabilità. Cioè, se dovessero aumentare gli utenti da 100 a 1.000 a 10.000 a 100.000, utilizzatori del sistema, sistema regge? È ancora veloce? Ho sufficiente banda di rete? Ho sufficiente hardware a disposizione? Ho sufficiente spazio su disco? Oppure come, deve, come devo ripianificare le mie risorse hardware a per scalare no, la, la prestazione del sistema al crescere del numero di utenti? Quindi queste vanno sotto questa categoria qua di efficienza. L'affidabilità in italiano la produciamo come affidabilità, significa la capacità che ha il sistema di continuare a funzionare anche in presenza di guasti, di alcuni tipi di guasti, se finisce il mondo ovviamente il sistema informativo non funziona più, però se per un'ora la connessione a internet non funziona? La mia azienda rimane tagliata fuori da Internet. Problema mio, problema del provider: si è bruciato il router, non lo so. Cosa succede? Non riesco più a fare niente? Tutti sono bloccati? Quante volte si è andati alle poste e mi hanno detto: eh, il terminale non funziona, non si collega, torna tra mezz'ora? Allora, quello è un esempio di non affidabilità, cioè, in presenza di un malfunzionamento di un componente, l'intero sistema diventa non utilizzabile. Un sistema invece ha caratteristiche di affidabilità quando in presenza di un guasto, una rottura, un malfunzionamento di uno dei componenti, il sistema può continuare a funzionare o perfettamente o in modalità magari degradata, ridotta. Cioè certe cose non le puoi infiare, certe diventano più lente, ma complessivamente riesce ad andare avanti, non blocca tutto. Certe cose devi fare a mano, ad esempio... La fidabilità è una conseguenza sia dell'hardware che del software, per cui manca la connessione di rete. Beh, se è un sistema affidabile non si baserà su una connessione di rete. Avrà più diversi collegamenti di rete con diversi operatori. Magari, oppure cioè, replico un sistema, lo implemento in un datacenter e anche in un altro data center da un'altra parte, per cui se il primo per qualche motivo venisse isolato da internet, mancasse la corrente, copiasse un incendio, io comunque ho il sistema replicato da un'altra parte che continua a lavorare. Metà dell'arbre ce l'avevo di qua, metà dell'arbre ce l'avevo di là. Se succede qualcosa nel data center 1, chiaramente metà dell'arbre dovrà sopportare lo stesso carico di lavoro che prima veniva diviso tra i due, sarà più lento forse ma continua a funzionare continua a erogare il servizio noi dobbiamo pensare che qualunque componente fisico si rompe non è questione del se ma è questione del quando ok Nardis si è rotto Vabbè. Non, non deve essere... quando uno dice arrivi a casa accendi il computer e Nardis non parte, fuma Cosa devi dire? Va bene, non c'è problema, i dati li ho replicati anche su un altro, vero? Eh? Non ho perso niente, ditelo. Se arrivo a casa, accendo il computer e fuma, non ho perso niente. Io lo posso dire, dovete poterlo dire anche voi e fatelo dire a tutti. Eh? Deve essere così. Non è possibile che io perda capacità di erogare un servizio o che perde dei dati perché si è rotto un hard disk, che è un componente che ha una vita media di 10.000 ore. Certo che si rompe prima o poi, no? Di sicuro. Non ne sono ancora rotti abbastanza. Eh? Ma come hard disk, qualunque altro componente, la scheda di rete, l'alimentatore. Eh, lavoriamo con del ferro, no? Tutto si può rompere, lavoriamo con delle connessioni di rete che sono gestite da chissà chi, quel giorno la rete non va. Allora, qual è il mio piano B? Ci ho pensato? Qui stiamo parlando dei requisiti. Qual è il mio piano B nel caso in cui succeda questo malfunzionamento, quell'altro, quell'altro ancora? Il sistema come deve reagire? Quali garanzie deve dare? È chiaro che la garanzia numero uno è che i dati non si perdono mai. Punto. Mai. Perdere dati oggi è da stupidi. Ok? Non sono mai abbastanza cattivo quando dico queste cose, no. ma ci eh, credo davvero. Poi ci sono dei da, dei, ovviamente dei guasti prevedibili, altri un pochino meno. Cioè il fatto che tu abbia un data center in cui i, i dati non siano ridondati su dei dischi paralleli, per cui se, se ne rompe uno tu devi.. Filare un disco e infilare dentro un altro è finito e quell'altro ce l'hai già lì nel cassetto pronto, non devi ordinarlo e andare a comprarlo. Quello se non lo fai non stai facendo bene il tuo mestiere. Poi ci sono dei casi, eh, a volte ricordo, una volta a Torino c'è stato un periodo di alluvioni, in cui ricordo ancora l'anno in cui è salito a livello della Dora, della Dora Riparia. E sapete che il Dipartimento di Informatica dell'Università al Pia della Francesca e vicino alla Dora, come fiume. E tutta quella zona di corso svizzera era lagata, si è lagata in quell'anno. Il centro di calcolo, tutti i server di informatica all'università, dove erano in cantina, siamo intattato. Hanno buttato via tutto col camion. Adesso non so questo, probabilmente i dati sicuramente si erano salvati, erano copiati da qualche parte. Allora, questa è una cosa poco prevedibile, no, non, è, non ho pianifici, normalmente è un'alluvione, un ti... però anche il fatto di mettere diciamo così, del, una, una, un data center a livello di un fiume eh, non è forse una grande idea. Comunque, non voglio parlare male agli altri perché anche noi abbiamo i data center sottoterra. In questa zona non ci sono fiumi, ma non si sa mai. Non voglio parlare male. Ehm... Quindi questo è, è, un, è un enorme come, come casistica no? e può avere il livello di affidabilità che noi richiediamo su un sistema può avere degli impatti sui costi enormi. Cioè, normalmente per, per ottenere affidabilità io devo duplicare, triplicare, ridondare, pagare di più. Nell'eventualità che qualcosa vada storto. Che poi magari va tutto bene, non succede nulla, non succede nessun disastro. Però devo riuscire a paragonare, a confrontare il costo dell'affidabilità maggiore con il costo del negare il servizio all'utenza. Okay? Cioè vuol dire che se il mio sistema non è affidabile, vuol dire che per, se si verificasse un malfunzionamento che ha una certa probabilità di 1 su 10.000 di verificarsi, il sistema rimane non disponibile per due giorni, per sei ore. Allora, che costo ha quello? Quello è ciò che devo mettere sulla bilancia per ovviamente riuscire a finanziare la copertura di quella parte di affidabilità del sistema. Non devo mai pensare, ma perché devo pagare il doppio? Perché devo mettere due server quando magari me ne serve uno. Devo avere due collegamenti di rete quando me ne basta uno. Due alimentatori separati quando me ne basta uno perché tu stai pagando ferro ma dall'altra parte hai, garantisci una continuità del servizio ha messo sulla bilancia, è messo per iscritto dopodiché si implementa di conseguenza l'altro requisito che è indicato qua, sempre sul prodotto è portabilità la portabilità è il fatto di poter più o meno facilmente migrare il sistema informativo altrove se lo dico così, proviamo a dettagliarlo. Se io posso avere un sistema informativo che è stato installato su una macchina con un certo, un certo sistema operativo, con una certa versione, eccetera, eccetera. Quel sistema informativo, magari poi evolve nel tempo, deve essere poi spostato su macchine più potenti, oppure quel sistema operativo cambia. Voglio migrare a un sistema operativo diverso. Voglio migrare degli standard diversi di, ad esempio, se io avessi progettato un sistema dieci anni fa, non c'era ancora la tecnologia così, diciamo così pervasiva come oggi delle macchine virtuali. Avrei implementato il sistema su un computer. Fisico. Poi su un server non è mai una la fantallata. Ma se io invece avevo delle applicazioni che giravano su un server fisico non ancora virtualizzato Posso migrarle? Quanto è facile migrarle? E oggi esistono le macchine virtuali Qualcuno le chiama anche cloud ma alla fine sono, sono imparentate Tra 5-10 anni quali tecniche esisteranno per gestire i centri di calcolo? Non so ancora allora io devo progettare il mio sistema in modo che sia facilmente poi portabile, trasportabile verso le nuove tecnologie, nuovi server. La tecnologia, magari ho fatto, ho comprato dei server da un'azienda, quell'azienda lì poi è fallita, non li fa più, non mi fa più la manutenzione, non ci sono più ricambi, devo cambiare completamente le tecnologie, no? Adesso ormai è tutto molto appiattito su, su, su processori base Intel o qualche volta AMD, quindi diciamo così, la base installata è quella. Se un domani deve andare male o qualcosa storto all'Intel eh posso migrare sull'architettura diversa oppure cose molto più prosaiche, la portabilità dell'interfaccia utente domani esce l'iPhone 9 che ha una risoluzione diversa, una forma diversa, è quadrato magari oppure tondo no? e allora quanto la mia applicazione si può portare verso un nuovo tipo di dispositivo perché nel frattempo la tecnologia evolve quindi mai io progetto ovviamente un sistema informativo eh, per una certa data la versione oggi deve funzionare ma nel momento in cui lo progetto devo già prevedere che dovrà essere modificato, portato in futuro verso altre soluzioni tecnologiche che nel frattempo si verificheranno allora non mi richiedono è possibile, possibile chiedermi oggi di farlo universale che funzioni sempre per le cose che non conosco ancora Però devo avere degli accorgimenti per far sì che sia facilmente portabile, trasportabile. Arriva la nuova versione di Google Chrome o di Firefox o di Internet Explorer o Edge come lo chiamano adesso e il mio sito non si vede più perché sballa tutto il layout. Eh, okay. Quanto è facile sistemarlo? Ci ho pensato? Oppure è tutto rigido quindi funziona solo con quella versione lì? Ah, questi sono tutti i requisiti di prodotto, dicevamo, perché sono verificabili sul prodotto intrinseca, intrinsecamente. Cioè quel prodotto lì, combinazione di hardware e di software, che verifica o non verifica quelle richieste, soddisfa o non soddisfa quelle richieste, indipendentemente da come viene usato. Diversi sono i requisiti organizzativi. No, che dicevamo sono più legati all'inserimento del sistema informativo quindi della parte tecnologica all'interno di un'organizzazione esistente questa organizzazione esistente magari ha già degli standard. se io devo inserire un nuovo sistema informativo all'interno di un'azienda che ha già altri sistemi informativi magari vogliono che il nuovo sistema informativo si uniformi con le modalità di funzionamento di quelli precedenti, si integri con le basi dati di quelli precedenti segue le stesse modalità di funzionamento, la stessa logica dell'interfaccia di quelli precedenti no? chiaramente per far crescere il sistema, per non diciamo così, spiazzare gli utenti possono avere delle richieste sull'usare certi tipi di linguaggi di programmazione certi tipi di database, quindi certi dettagli implementativi no? su come implementare certe funzioni che di solito sono legate a, cioè, allo sviluppatore che decide se invece lo devo inserire in un'organizzazione che ha già altri sistemi possono darmi loro dei requisiti, in più, dei vincoli, non più dicendo, sì sì, fai quello che vuoi, però usa questo database, fai questo che vuoi, però usa queste librerie, perché gli altri sistemi che abbiamo eh, sono fatti in questo modo. Così come la parte di, di, di consegna, come fare poi la migrazione, l'installazione, eccetera, eccetera, no? sono operazioni che dal punto di vista tecnico dicono come questo sistema informativo si va a integrare con i sistemi informativi esistenti e con gli utenti esistenti che lo gestiono. E beh, poi c'è la parte, l'appendice sotto, sui requisiti esterni, che no? sono requisiti che non scriviamo noi e quindi in qualche modo eh, dobbiamo comunque esplicitare e implementare. Allora, chiaramente nella progettazione, la parte più tecnica della progettazione del sistema quelli che vediamo maggiormente sono questi, sono anche quelli più facili da immaginare, da riscrivere, infatti, spero anche poi un po' in più, mentre nei requisiti organizzativi e quelli esterni dipendono molto di più di caso in caso, delle varie condizioni in cui mi vado a trovare, a volte possono essere quasi assenti, se faccio un nuovo, che ne so, un nuovo social network, me lo invento da zero, non ho requisiti particolari, né di punto di vista organizzativo né esterno, perché faccio una cosa da zero nuova, che non ha regolata nessuna, eh, nessuna legge, nessun diciamo vincolo etico-legislativo, punto, lì non c'è nulla. Se faccio il sistema per la gestione delle cartelle cliniche, invece sulla parte legale, etica, di privacy, eh, devo studiarmi dei tomi eh, esagerati per riuscire a capire che cosa posso fare come ho fatto il dato, dove lo proteggo eccetera eccetera. chi lo rendo visibile e così via e questo è il mondo il brutto, il brutto e cattivo mondo dei requisiti non funzionali ehm, poi ci sono intorno a questi diciamo così, concetti che abbiamo provato a riassumere ci sono anche delle norme le varie enti di standardizzazione hanno provato a eh, mettere anche un po' d'ordine di definire quali possono essere degli standard no? in modo che se io comunque queste cose le devo specificare se le specifico secondo uno schema unico, uno schema uniforme è più facile, non devo reinventarmi la ruota ogni volta soprattutto poi chi legge i miei requisiti sa già orientarsi sa già come andare a trovare le cose e quindi... Ehm, ad esempio qua definivano i requisiti di qualità di un prodotto software attraverso le proprietà interne, proprietà esterne e la qualità nell'uso, dove proprietà interne erano più assimilate eh, a quelle che dicevo, che avevo chiamato eh, proprietà intrinseche, misura, misurabili sul prodotto stesso, quelle esterne legate al prodotto quando interagisce con, con, con il suo ambiente, e la qualità in uso è quella legata al contesto d'uso, cioè tra alcune qualità, l'usabilità, l'usabilità dipende dal fatto che l'utente in un contesto reale, cioè nel suo ufficio, sta usando quel sistema. Allora quella qualità lì la posso misurare solamente in uso, il tempo di risposta è una proprietà invece interna che posso andare a misurare facendo un benchmark, facendo dei test sul sistema. Quindi queste norme, tra cui ad esempio questa che è una norma eh, ISO, cercano di definire dei modi standard di descrivere questi requisiti non qualitativi con una definizione leggermente diversa rispetto a quello di prima, ma alla fine no, i, i, i concetti ci sono, sono sempre gli stessi, la funzionalità, c'è cioè tutta la parte dei requisiti funzionali, che cosa il sistema deve fare? L'affidabilità, l'usabilità, l'efficienza, ma e portabilità, ecco, questi sono due aspetti che prima avevamo condensato in uno solo, la norma ISO 9126 invece separa, significa la significa la possibilità, la facilità di correggere il sistema, di modificarlo, di fare manutenzione, no? aggiungere funzioni, correggere errori, eccetera, la separata rispetto alla portabilità, che significa proprio andare a reinstallare la stessa cosa eh, da un'altra parte, essenzialmente. E poi ci sono la parte sulla qualità in uso dove va a misurare tutta la parte legata all'efficienza, la produttività delle persone, quindi dentro c'è anche tutte, se vogliamo, sfumature dell'usabilità queste, che però non vado a misurare sul prodotto, ma vado a misurare sugli utenti nel momento in cui utilizzano il sistema. Adesso noi qua non ci leghiamo, non vogliamo neanche entrare troppo nel dettaglio in questo tipo di norme, solo per dire che noi quando parliamo di requisiti.. Vediamo un sottoinsieme, cerchiamo di lavorarci bene su quel sottoinsieme, ma dietro c'è anche una normativa che ti dice essenzialmente quali sono le categorie e quali sono eh, i nomi giusti da dare e le, le modalità giuste di definirle. Adesso qua non, non entro nel dettaglio, ad esempio, solo per citare, ci sono degli schemi delle tabelle che vi dicono se vuoi rappresentare eh, un requisito, rappresentalo con questi schemi, per ciascuno dei requisiti dovresti dire qual è il suo scopo come viene applicato, come lo definisce dal punto di vista formale, come interpreti il risultato e così via. Noi sulla parte dei requisiti non entreremo in questo livello di schematizzazione, lo faremo su un'altra parte del corso che è quella eh, dei KPI, invece in cui andremo a definire questo. Ok. La um... tendiamo di prendere, poi vi do un po' di teatro, non lo volevo. Eccolo qua. Allora, eh, tutti questi ragionamenti noi li condensiamo il risultato ultimo di questi ragionamenti che sono ragionamenti di metodo cioè che cosa dobbiamo scrivere a che cosa dobbiamo fare attenzione quali sono le qualità del nostro risultato eccetera alla fine le condensiamo in un unico oggetto un artefatto, un risultato che è il cosiddetto documento dei requisiti l'abbiamo citato prima allora normalmente come parte di della specifica del, documento, del flusso di sviluppo software di un sistema informativo si definisce che cioè un'azienda tipicamente lavora con dei template predefiniti. No, non mi invento ogni volta il modo di descrivere le cose. E quindi eh, il punto d'arrivo dei ragionamenti che abbiamo fatto finora sui requisiti è questo documento dei requisiti. Ma questo è un possibile indice scalezza del documento dei requisiti secondo lo standard, questo qui, questo standard ISO 2948, e mentre quello che abbiamo, abbiamo accennato prima è uno standard specificatamente sui requisiti di qualità, questo ci dice, eh, secondo la ITREPOLI, qual è la forma standard di un documento dei requisiti, che dovrebbe essere fatto di queste sezioni principali, quindi introduzione, descrizione generale requisiti specifici e poi vabbè, appendici e in particolare descrizione generale e requisiti specifici potrebbero essere strutturati in questo modo diamo una, una struttura noi adesso commentiamo un attimo questa struttura con lo scopo di poi andare a identificare quali sono le parti di questo documento in cui poi lavoreremo nelle settimane prossime eh. Qui svetta, diciamo così, rispetto ai discorsi che abbiamo fatto, questo capitolo che sarebbe la definizione dei requisiti utenti. E il glossario, cioè, se vediamo. Il glossario abbiamo già parlato più volte su, sulla necessità di definire correttamente i termini che usiamo. E poi c'è tutta la parte sui requisiti utente. I requisiti utente sono quella parte dei requisiti no, che anche il committente deve riuscire a comprendere, deve validare, deve approvare. Dopo, architettura di sistema, specifica dei requisiti di sistema il modello architetturale del sistema modello evolutivo quindi come il sistema dovrà essere mantenuto e essere reso portabile e così via sono aspetti più, come diceva la parola prima system sono tipologie di requisiti di sistema di system requirements allora, questa parte qui noi non la vediamo no, non la tocchiamo nel corso mentre noi ci concentriamo su questa prima parte, sulla definizione dei requisiti utente. All'interno dei requisiti utente ci andranno a finire il modello concettuale, ci andranno a finire il modello di processo, ci andranno a finire i vari requisiti funzionali che non abbiamo ancora descritto, ne abbiamo parlato molte volte, ma non ci siamo ancora dati un modo di scrivere questi requisiti funzionali. Andranno a finire qua dentro. Quindi tutto il lavoro che facciamo nel corso alla fine è mira no? a riempire uno dei capitoli del documento dei requisiti. E ci concentriamo su questo proprio perché è quello in cui anche la vostra figura diventa quella più rilevante, no? perché che in cui c'è l'atto dell'accordarsi dell sulle specifiche, dell sulla su sulla committenza del sistema informativo. Da qui in avanti i requisiti di sistema sono, in realtà, dovrebbero essere gestiti più da persone che abbiano un profilo maggiormente tecnico che... Eh, diciamo, siano più vicine alla parte di sviluppo alla parte di presentazione architetturale. No? e solo per questo lungo discorso lo abbiamo fatto soprattutto per darvi il contesto di dove vanno a finire le cose che impariamo in questo corso vanno a finire in una parte dei requisiti di un sistema è la parte che dà la personalità al sistema che dice che cosa fa e dice che, come lo deve fare quali sono eh, le funzionalità che il sistema apporta ai propri utenti ma non è tutto, è solamente un pezzo e poi da lì in avanti devono, a cascata, seguire tutte le parti di progettazione delle scelte tecniche, dimensionamenti, eh, linguaggi, architettura, eccetera, eccetera. No? Che poi verranno dopo, sequenzialmente, ma non sono, diciamo, trascurabili. Senza queste altre parti diventa difficile anche solo fare una stima dei costi. Quanto costa questo sistema? E finché non ho definito l'architettura hardware, non te lo so dire. E così via. Eh, ok, possiamo fare una pausa. Se